La prima volta che ho ascoltato di Stelvio Pass era quando ero un figlio, credo che ero 5 anni e guardavo il Giro d'Italia e visto il ciclino che uh, si va su questo leggendario. Io ero un corridore che non era per, per le grandi salite, no? Io ho vinto il Cambiatore del Mondo, ero un corridore da classiche, quindi vedevo, quando ero corridore vedevo il, eh, lo Stelvio come, come un mostro. Perché era troppo duro per me. metri dello Stelvio, Cima Coppi, così viene definita la punta più alta Per noi, lo, lo Stelvio rappresenta quello che è la Cima Coppi, la cima de, la più alta che fa il giro d'Italia, in più per noi, qua della montagna, è il posto dove la gente va a allenarsi d'estate a sciare, dove il ghiacciaio è quello più completo nell'arco alpino. For uh, most part of the people, Stelvio Pass is a big goal because it's a really nice climb and professional and amateur athletes come here to climb it as fast as possible. I think I don't have any background on road running. <laughs> <laughs> How does that make you feel? One hour, one minute. you will do the record? Uh, secondo me, yes. I can achieve the record, sì. Mapei Day is one of the most famous uh, cycling and road running races in uh, northern Italy. Nel 2005, alla prima edizione, Giuliano Battocletti impiegò 1 ora 31 minuti e 20 secondi ed è il tempo che attualmente risulta quello più basso fatto segnare da Bormio allo Stelvio. Fin dalla partenza, quando ho visto questi 20 km di tutta strada asfaltata, per quello che sono le capacità di Davide che ho sempre visto, ho pensato a lui a dire, questa è una gara veramente dura perché su asfalto non avevo mai visto lui a correre. La storia di Stelvio Pass ha stata written da leggendari come like Marco Pantani, Alberto Contador e Nibali quindi mettere il mio nome con loro, sarebbe un sogno che Ho seguito Davide durante tutta la salita con la bicicletta e uh, al decimo km tutto stava andando per il meglio e i ritmi erano ottimi per battere quel record. Altilometer 15 chilometro I was running really well and I knew I could break the record. the flat part and I saw the snow, I thought, oh my god, here will be hard to breathe. Nell'ultima parte, nonostante avessi cominciato a capire che forse non era il giorno giusto, ho cercato di incitare Davide al massimo e di fargli dare tutto quello che aveva. Rhythm slowed down a lot, but I didn't give up and just tried to remain focused and give all my energy to have a try and beat this record. When I arrived at the top and I realized that uh, I missed the record, I just ho tutte le persone che mi e non ero dare emozioni. Davide ha il potenziale per superarlo di gran lunga, il record. Probabilmente non ha calcolato tutte le cose per poter battere un record. Quando batti un record che a certi livelli devi curare ogni dettaglio. È stata una giornata Diciamo molto intensa per Davide, perché era la prima volta che lui correva diciamo, direttamente contro il tempo. Battere il record era un'impresa un molto ardua per quanto riguarda anche di testa, non solo di fisico. Sicuramente la sconfitta di ieri di non aver battuto il record sarà solamente per un grande campione sempre di stimolo per poterlo rifare, non è di frustrazione. Questo fa la differenza fra un atleta normale e un campione. Questo è papà, guarda. Ho le due banane e questa è mamma con ok, Bene. è qui il bananas. My daily routine is uh, divided between trainings and helping my family. In summer usually I help my grandfather with the uh, harvest the grass for uh, his farm and uh, during the winter I usually help my father with uh, his uh, sport shop and uh, in the meantime I try to stay trained uh, with uh, ski mountaineering or uh, mountain running in summer. Davide è un ragazzo che quando vede che c'è bisogno lui è sempre il primo a mettersi anche all'interno della famiglia, a dare una mano sia ai fratelli che sul lavoro qua in negozio. Davide è un ragazzo ordinatissimo, super preciso, le sue cose sono sempre a posto, forse proprio per avere tutte le cose sotto controllo, nel senso l'ordine è per lui penso sicurezza per poter affrontare tutti i passi di, di ogni impresa, di ogni cosa che deve fare, per lui è fondamentale. Per me Davide è una persona molto impegnata, eh, specialmente lui deve trovare sempre qualcosa da fare, un obiettivo, un traguardo, altrimenti non sta bene. All'età circa di 13 anni, quando per la prima volta ho portato Davide in montagna verso la Presanella che è una montagna che magari potrete vedere qui a piedi proprio nel nostro comune, quando abbiamo fatto la Nor la prima volta ho capito che lui era portato anche per fare queste cose. La Presanella era il primo picco che ho fatto con mio padre quando ero un figlio. Nel momento non mi quando mi stava togando o mi chiamando molto, Now I appreciate a lot this way of uh, cheering me up because he built my athlete mentality, my strong for endurance sport. Tomorrow I will try to go up and down in less than three hours and it will be almost the same effort and a big challenge for me. Ah. Mamma mia, dormi niente, niente. Questa notte ho dormito pochissimo, mi sono svegliata un sacco di volte molto agitata e poi quando è suonata la sveglia di Davide mi sono alzata anch'io e alle sei ero pronta sul campo per seguirlo. Papà, sono Davide, mi senti? It will be a little bit uh, icy on the last race to the summit, so it's better to wait a bit. A lot of time for me it's difficult to face big events or big races because uh, I put too much pressure on myself. Yeah. Training, <laughs> mental training. Yeah. I can be prepared uh, really good physically, but uh, sometimes it's hard to manage all the thoughts that I have in my head. Penso che sicuramente l'ansia che Davide vive prima di qualsiasi prestazione sportiva l'abbia ereditata da me senz'altro, non c'è dubbio perché suo padre è molto più tranquillo, rilassato e mentre io sono, sono molto ansiosa penso che questo aspetto sicuramente l'ha ereditato da me.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 è considerata come la Queen di Trentino. La montagna che sta a significare anche l'immagine del nostro paese proprio, della nostra comunità, è fonte di ispirazione per chi canta, per chi racconta delle storie qua in paese. Proprio.